Oggi è il 9 novembre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. Partiamo subito dal bonus bollette con un focus sul caso delle spese in condominio, si passa poi al bonus 150 euro pagamento senza autodichiarazione per i dipendenti pubblici novità in arrivo e ancora bonus tv fino al 12 novembre 2022 ma si valuta la proroga chi può avere lo sconto fino a 100 euro e eh, si cambia argomento con il nuovo congedo parentale attivo al servizio online per la domanda con le istruzioni IMS. Proseguiamo poi con la pensione anticipata in scadenza il 30 novembre 2022 la certificazione dei requisiti per ape precoci e in chiusura le società sportive domanda per il bonus sanificazione entro la scadenza del 7 dicembre 2022. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it. Partiamo subito dal bonus bollette, un focus sul caso delle spese in condominio. Per quanto riguarda il bonus bollette fino a 600 euro possono rientrare tra le spese anche quelle relative alle utenze domestiche di un condominio come è stato chiarito dalla circolare numero 35 del 2022 dell'agenzia delle entrate dovranno essere calcolate le quote individuali delle spese condominiali per quanto riguarda il bonus bollette fino a 600 euro si può attribuire anche ai lavoratori dipendenti le cui spese siano legate a utenze domestiche intestate al condominio lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 35 dello scorso 4 novembre che fornisce chiarimenti sull'aspetto legato all'innalzamento del tetto dei benefit per l'anno 2022 l'agevolazione si applica anche nel caso in cui le spese condominiali siano ripartite tra i condomini rientra nell'agevolazione anche il caso in cui le spese per le utenze siano intestate al proprietario dell'immobile locatore dello stesso nell'ipotesi di un affitto a livello pratico però c'è qualche questione da risolvere soprattutto perché la quantificazione di tali spese non è facile vista la possibilità di eh, asincronie tra i tempi del pagamento e la determinazione dei consumi all'interno dell'articolo ci sono i eh, dettagli passiamo al bonus 150 euro pagamento senza autodichiarazione per i dipendenti pubblici con le novità in arrivo nell'articolo di rosi delia sul bonus 150 euro il pagamento diventa automatico per i dipendenti pubblici che in base alle novità in arrivo con la conversione in legge del DL aiutiter, non dovranno presentare alcuna autodichiarazione per riceverlo. La platea di beneficiari e beneficiari viene individuata sulla base di uno scambio di dati tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e eh, l'INPS Rimanendo in tema di bonus, il bonus tv fino al 12 novembre 2022, ma si valuta la proroga, chi può avere lo sconto fino a 100 euro, fa il punto Anna Maria D'Andrea sul bonus tv verso lo stop, le risorse saranno disponibili solo fino al 12 novembre 2022, a comunicarlo è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che annuncia la proposta di proroga anche per il 2023, intanto sono due contributi accessibili ancora per pochi giorni con uno sconto massimo di 100 euro. Come funzionano e chi può averlo, per saperne di più si può leggere l'articolo in questione. Cambiamo argomento: nuovo congedo parentale attivo, il servizio online per la domanda con le istruzioni dell'IMSS. L'articolo è di Rosi Delia sul nuovo congedo parentale attivo dall'8 novembre, il servizio online è aggiornato per la domanda, Dall'Inps arrivano le istruzioni da seguire, le richieste possono essere retroattive solo per il periodo che va dal 13 agosto alla pubblicazione del messaggio numero 4025 del 2022. In tema di pensioni, pensione anticipata in scadenza il 30 novembre 2022 la certificazione dei requisiti per APE precoci, l'articolo di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sulla pensione anticipata a scadenza ultima il 30 novembre 2022 per la certificazione dei requisiti d'accesso all'APE sociale e alla pensione per i precoci. Si tratta di un passaggio che caratterizza l'iter per la domanda IMSS ma le richieste saranno accolte solo in caso di risorse disponibili. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le società sportive. Domanda per il bonus sanificazione entro la scadenza del 7 dicembre 2022. L'articolo di Francesco Rodorigo, il Dipartimento per lo Sport, ha pubblicato il decreto che disciplina i termini e le modalità di domanda per il bonus sanificazione dedicato alle società sportive. Si tratta di contributi a fondo perduto al ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione da Covid. La richiesta deve essere presentata agli organismi sportivi di riferimento entro la scadenza del 7 dicembre 2022. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia a partire dal Corriere.it che ha preso il super bonus 110%, che cosa succede adesso con lo stop di poste, i problemi e le soluzioni e ancora sul tema della casa e il super bonus che si blocca, poste e sospende la cessione del credito, cosa succede ora? Per quanto riguarda i numeri del giorno, 1,7% riguarda ferrovie dello Stato cara da 1,7 miliardi per la nuova linea Palermo-Catania-Messina e poi 69% riguarda invece l'IRPEF, l'evasione degli autonomi al 69% pesa la corsa a rientrare nella flat tax. In tema di conti pubblici, decreto aiuti le misure in arrivo dall'energia alle pensioni, cosa cambia? e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda il mercato del lavoro e si intitola lavoro precario e 3 milioni di nit il primato negativo dell'italia è di claudia voltattorni e eh, fa il punto